Mi chiamo Davide Brasierlo, ho 27 anni e da circa un annetto, anzi precisamente un anno, che faccio parte del progetto La Bellezza Necessaria a Caivano nel Parco Verde. Al piano terra della società. Ascoltiamo le voci dei volontari, le donne e gli uomini che hanno scelto di stare dalla parte degli altri. Un programma di Andrea Piersanti, regia di Fabrizio Rocchi. Il progetto La Bellezza Necessaria è sostenuto in maniera magnifica dalla Fondazione Conistituto di Carlo Borgomeo e promosso e idealizzato dalla Wisp Campania. In particolar modo io. Sì, mi occupo di un ruolo molto importante che ritengo essere molto valoroso, ovvero quello di educatore lì nel parco verde, facciamo dopo scuoli laboratori con i bambini, con i ragazzi lì residenti. Raccontaci intanto che luogo è Caivano. Direi che è una zona a rischio per la maggior parte, al 90%, perché c'è molta dispersione scolastica, i ragazzi sono molto influenzati dalle strade più sinistre. Quali sono i rischi più gravi che corrono, a parte ovviamente quello gravissimo della dispersione scolastica, che corrono i ragazzi che vivono a Caivano? C'è il rischio ovviamente sempre presente, soprattutto lì nel Parco Verde, che i ragazzi vengano influenzati dalla malavita, no? Loro vedono quotidianamente esempi sbagliati ai loro occhi e magari rischiano anche di farsi influenzare in quanto vedono nella malavita diciamo, la strada più Facile per riuscire ecco, nella vita Ma in realtà noi eh, stiamo cercando di dare proprio un esempio Per salvare questi ragazzi dalla dispersione scolastica In primis ma anche da tutte le forme maldestre Che possano influenzare questi ragazzi ecco. Sicuramente farei un cenno per Bruno Mazza ecco, Che è il responsabile dell'associazione lì Dove io svolgo attività Un'infanzia da vivere si chiama l'associazione che si sita proprio all'interno del Parco Verde, ma che vano. Bruno è un ragazzo che ne ha passate una e centomila, eh, però negli ultimi anni ha dato diciamo, una sterzata al suo destino, ha eh, preso in mano questa associazione e adesso si dà da fare, cercando di dare del suo meglio. Ecco, per lui è quasi una missione, anzi è una missione di vita, riprendere e tirare per i capelli no? i ragazzi più piccoli dalla strada della malavita e della criminalità organizzata. Qual è la domanda più imbarazzante che ti è stata rivolta dai ragazzi di cui tu ti occupi? La prima domanda che ti fanno è questa, dicono ma tu stai qui per lavorare, sappiamo che tu avrai un compenso per stare qui, per questo noi non ti veniamo appresso presto. so che tu ci abbandonerai e questa è la cosa che un pochettino ti fa rimanere un pochettino più sconvolto per questo cerchiamo anche, diciamo è una cosa che ti coinvolge tanto e che mi sta spingendo anche a fare proprio volontariato lì fin quando riesco a stare cerco di stare anche più ore di dare loro più tempo ecco Qual è il sogno più grande? che hai per questi ragazzi? Beh, magari beccarli fra qualche anno e farmi raccontare la loro storia magari sentirli felici che hanno, hanno preso in boccato una strada verde ecco. Eh, che sono fieri del loro vivere Io chiamerei alla partecipazione ecco, al volontariato sempre più persone spero che molti sentiranno il mio contributo e se la sentono di venire a darci una mano noi li accoglieremo a braccio aperto perché ne abbiamo veramente bisogno ecco. al piano terra della società un programma di Andrea Piersanti regia di Fabrizio Rocchi Thank <laughs> you.